Luca Argentero guru in amore, le belle parole della fidanzata Cristina. Luca Argentero e Cristina Marino stanno ancora insieme. A Baniti Fire lei parla del suo rapporto con l'attore. Dopo il divorzio con Miriam Catania, nella vita di Luca Argentero si è fatta strada Cristina Marino, classe 1991. Anche lei volto noto nel mondo dello spettacolo. Come attrice Cristina ha raggiunto la popolarità con Amore 14, film di Federico Moccia, mentre il primo debutto in tv per la stessa è arrivato con la partecipazione a Dance Dance Dance, programma Sky. Oggi di lei si parla soprattutto per la storia d'amore che la lega ad Argentero, su cui Cristina. In un'intervista per Vanity Fire, spende solo belle parole. Cristina Marino, Luca Argentero Il mio guru. Dopo aver parlato delle persone a lei care a Cristina viene chiesto anche di accennare qualcosa riguardo al suo rapporto con Luca Argentero. Lui è diventato il nuovo guru. Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro afferma lei è diventato il mio punto di riferimento. Un sentimento questo che però lei stessa sa di essere reciproco. Non solo complicità, ma anche rispetto e voglia di stare insieme, questo il segreto del loro rapporto. Luca Argentero in tv per la Rai, il successo di Sirene. Ultimamente Luca Argentero è tornato sul grande schermo grazie al ruolo ricoperto nella fiction Sirene. Il progetto Rai ha portato il bell'attore in tv riuscendo, forse anche grazie alla scelta del cast, a registrare il record di ascolti e di interessi. Un lavoro innovativo e decisamente meno convenzionale rispetto alle serie fino ad ora proposte dalla televisione pubblica che, tuttavia, è riuscito ad avere un grande successo. A fare da sfondo alla storia la magnifica Napoli, un intreccio di vite, emozioni e miti decisamente innovativo, che è stato capace di attirare l'attenzione di pubblico e critica.